Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci con Vittorio Matteucci, il maestro Matteucci, che ci parlerà oggi un po' di qual è il, quali sono le differenze tra il canto moderno, la musica leggera, e il musical, l'opera teatrale. Se ci sono delle differenze, vediamo quali sono. Dopo la sigla. Ah, ah, canta, canta, canta, cantare in libertà Bene, Vittorio, posso chiamarti Vittorio? <ride> Francesco, poi, illustrissimo maestro, no, no, no, no, Vittorio va benissimo. Um, tu, che insomma, conoscerete tutti, Vittorio. Ma per sintesi, diciamo, il ruolo forse più rappresentativo è quello di Frollen il nostro Poi ci sono tantissime altre cose in tv e in teatro certo. che ti rappresentano. Quindi hai moltissima esperienza per dirci più o meno qual è il lavoro che si dovrebbe fare per diventare un cantante di musical oppure un cantante di musica leggera. Allora, per quanto mi riguarda, io penso che non ci sia una vera e propria differenziazione, perché chi canta, canta, no? Sì. Poi dipende se gli capita di cantare un'opera oppure se gli capita di cantare una, una canzone eh, leggera, per così dire. In realtà la necessità è quella di interpretare in maniera corretta e originale il brano che ti viene affidato. E conoscere la tecnica, certo, sicuramente per l'opera e per il musico è richiesta una tecnica magari un pochino più. No, che ti aiuti. Specifica, <ride> ecco, perché ah, sì, sì, la sì. gente si aspetta un, una grande performance sì, da te, no? sì mentre siamo più tolleranti verso certe piccole imperfezioni, soprattutto per quanto riguarda la musica leggera. Esatto, sì. Però in, in generale io penso che l'approccio al brano debba essere proprio un approccio molto serio, molto eh, preciso, puntuale, bisogna studiare il brano, capire chi è l'autore, è un approccio simile per una e per l'altra. Materia, diciamo. sì, come ad esempio bisognerebbe entrare un po' nel personaggio, nel carattere del personaggio che si interpreta in un'opera teatrale allo stesso modo capire quello che dice il testo e quello che l'autore magari voleva esprimere esattamente, non c'è alcuna differenza farlo proprio, cioè. diciamo, con la propria esperienza di vita e metto... vestire eh. il personaggio o comunque la canzone della propria sensibilità perché sennò no, poi si rischia di fare un po' la copia, o la brutta copia, perché una cosa. Eh, cioè, È solitamente. raro che la copia sia migliore, <ride> cioè migliore dell'originale, una brutta copia del, dell'originale. Quindi, quindi eh, lo studio sia dell'origine che del, dell'autore, che del genere musicale che si va a affrontare, ma soprattutto. La sottolineatura del testo, perché io ci tengo tanto, tu lo sai, ci conosciamo e per me la cosa più importante di tutti è restituire il significato delle parole, quindi magari essere un pochino meno eh, <ride> diciamo, <ride> per quanto riguarda l'altezza delle note, il registro, il timbro, il... Ah! ma lavorare tanto sul senso, cantare le parole, come diceva un grandissimo Paolo Limiti, che sì. forse qualcuno li... sì, sì, sì. Sì, ricorderebbe. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, mi ci rivedo appieno su quello che tu dici. Possiamo affrontare un brano in tanti modi. Direi che c'è un modo molto tecnico, preciso, dove le note sono al, punto, al posto giusto, eh? che però in realtà risulta un po' freddino, no? Sì. Tipo... Qua sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi cioè squadrata sì. eh. come... la <ride> sì, sì, sì, sì. in realtà se vuoi entrare dentro la psicologia di questo personaggio che racconta questo momento Considerando che una canzone non è nient'altro che una pièce teatrale di tre minuti e mezzo, quindi bisogna restituire un'atmosfera precisa, che è quella che ha voluto, che ha immaginato, che ha sentito Gino Paoli all'epoca, sì. allora magari non cambia nulla, gli accordi sono sempre gli stessi, il tempo è sempre lo stesso, però è. Magari se si chiude gli occhi si prova a immaginare una situazione, quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi. Ora mi sono anche permesso una piccola creazione musicale, perché? Ma era frutto soltanto, no, di una necessità di cambiare perché io voglio cambiare perché voglio fare la mia no, mi veniva così perché magari non lo so la musica, la musica è imprevedibile, sì, non, è uguale, uguale, sì. non è mai eh, uguale già, dai. come l'opera però per esempio ecco, se proprio devo dire Mi distruggerai, che è una delle canzoni di Frollo sì, note sì, sì, di Notre Dame de Paris, sì, è rigorosissima è un brano che va cantato così con quel tempo, con quella. quindi lo scatto, la possibilità di improvvisazione, comunque di, così, di prendersi delle piccole libertà è eh, Questo può essere uno dei. strettissimo. L'autore vuole quella cosa là sì. e c'è poco da fare. Quando invece il brano è ormai diventato di dominio pubblico, te lo fai, te lo arrangi, te, te lo giri, come un po' come ti pare. Però il rischio è quello di non farlo più assomigliare a se stesso. Io ho sentito delle versioni di Imagine ah, sì. di John Lennon che sono inascoltabili perché c'è cioè, troppa... Cioè, si è perduta quella semplicità L'essenza, diciamo. Imagine that, sì. no heaven. Quella è Imagine, non è... In no heaven allora, cioè allora Michael, mi stai cantando un'altra canzone. Certo. Ecco, questo è un po'. Il senso sono d'accordo. Grazie Vittorio, Ma Io grazie a te. Davvero, sono onorato di averti qui eh, nel eh. mio piccolo canale insomma dedicato a chi ama la musica e il canto. Grazie. Ti ringrazio tanto per, per questo momento e vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando. Ciao. Ciao.